Grazie Presidente, eh, guardi, è molto semplice la questione, la, questo argomento è andato più volte sui giornali ma è stato ampiamente desmentito da comunicati AMA, per cui è una notizia falsa che è girata sui giornali dell'aumento degli stipendi dei dirigenti, non c'è stato nessun aumento degli stipendi dei dirigenti, per cui detto francamente noi ci aspettavamo che la Fratelli Italia la potesse ritirare questa questa mozione visto che poi in realtà in un certo momento ci sono stati effettivamente diversi articoli ma poi sono arrivate le eh, opportune smentite per cui mh, detto francamente non credo che ci si debba dire molto altro su questo eh, argomento eh, per cui la maggioranza voterà no a questa mozione grazie